Buongiorno a tutte e a tutti, io sono Alessandro Perissinotto, insegno storytelling nell'Università di Torino e quindi mi occupo di comunicazione, ed è proprio la comunicazione, il trade union tra la mia dimensione professionale e lo strano ruolo che assumerò in FameLab, un ruolo che assomiglia a quello di un giudice in un talent show. Forse esagero, forse FameLab non è esattamente un talent show, però, però ci assomiglia ed è per questo che secondo me dovreste partecipare. Perché è un'occasione per portare in scena la scienza, per farla uscire dai laboratori, per farla uscire dai libri e per regalarla a un pubblico più vasto. Sì, usiamo, portiamola in scena. L'appuntamento quindi è per l'11 maggio 2022 al Cubo Teatro in via Pallavicino 35 a Torino. Vi aspettiamo!